qua questa sera a vedere Bologna Sampdoria e a fare quello che dovreste fare anche voi essere volontari per un giorno e partecipare a un progetto che si chiama Io Sto Con che significa semplicemente stare tutti insieme accompagnando persone con disabilità attraverso il progetto Bologna for Community qua a vedere le partite del Bologna in bella compagnia. Con Bologna for Community e la Younger Puoi diventare volontario per un giorno accompagnando persone un po' più fragili allo stadio. Cosa c'è di più bello se non vedere la propria squadra del cuore giocare e nel frattempo divertirsi socializzando e facendo amicizia con nuove persone. Bologna for Community è un progetto di responsabilità sociale di PMG Italia con il supporto del Bologna Football Club. Il motore umano che muove questo bellissimo progetto di accompagnamento sociale per persone con disabilità è fatto dai volontari della Io sto con Ollus. Il nostro invito in questa occasione, in questa serata veramente stupenda è quello di invitare i giovani a partecipare al programma volontario per un giorno. Tutti i ragazzi che sono in possesso della Younger Card attraverso lo sportello giovani del comune di Bologna possono far richiesta di partecipare a questo programma perché rendersi utili essere messi a favore e a beneficio della comunità è un qualcosa di meraviglioso. Se fate questa cosa e se aderite a questo progetto, oltre ad avere la Younger Card, che è una card di servizi per tutti i giovani di Bologna dai 16 anni in su, avrete anche dei premi, quindi è un grande invito a quei ragazzi che vorranno partecipare perché c'è bisogno, c'è richiesta e si torna a casa molto più ricchi.